che abbiamo ehm, preso le misure e fatta la quadrettatura c'è un errore di base se guardate questo diciamo è dove ho preso le misure all'incirca c'è un piccolo errore nell'occhio eh, destro della bambina eh, che ho commesso io è leggermente diverso è leggermente più grande poco poco poco più alzato e di quanto dovrebbe essere ma è questione di un millimetro quindi non lo correggo la guancia invece se fate caso nella eh, nella realtà è quasi leggermente rientrato cioè il punto più esterno non è questo ma è questo la parte di sotto la parte diciamo sottostante della guancia è, diciamo vicino all'incisura delle labbra all'incirca è poco poco più rientrata rispetto anziché essere dritta è un po più rientrata rispetto a questo punto che è il punto più esterno questo quindi qui c'è un errore di base che facendo uscire questa guancia un po più esternamente di quanto dovrebbe uscire mi rende l'immagine se la guardate di una bambina down e diciamo da questo effetto l'effetto dilatato, delle guance dilatate proprio tipico dei down e chiaramente deve essere corretto, non posso lasciarlo così ma a questo punto diciamo deve rientrare all'incirca all'incirca qui e se c'è una cosa che odio nei disegni è quando devo fare queste correzioni perché si perde molto tempo per renderle invisibili. Vedete, questi due millimetri di fuoriuscita della guancia danno un aspetto totalmente diverso al personaggio. Diciamo che deve essere così. Deve rientrare ancora un altro pochino, così, ecco all'incirca così chiaramente curvando adesso diciamo che ci siamo quasi e deve rientrare anche questo punto qui quindi da qui deve girare e qui ancora qualche millimetro deve rientrare quindi devo effettuare questa correzione perché sennò il personaggio viene un tantino diverso da come dovrebbe essere vi ricordo sempre che non stiamo facendo del disegno davvero perché siamo con tratteggia a 45 gradi, quindi sempre grammatica del disegno e quindi diciamo la somiglianza può, diciamo le sfumature, possono, eh, vengono rese fino ad un certo punto perché non stiamo sfumando né con il pennello né con gli sfumini. Quindi diciamo che questa immagine sempre risulta un pochettino attaccaticcia al foglio, anche perché utilizziamo una matita sola, quindi non vi preoccupate di questo, però, quelle che sono le proporzioni devono essere uguali. E, e in questo caso c'è stato questo errore che adesso correggeremo.